Thank you. Cos'è la sostenibilità? È un corso interdisciplinare, è uno dei primi progetti di UniURB sostenibile che vede la luce sul fronte della didattica. Il corso è il risultato del lavoro di 20 colleghi del nostro Ateneo e con un approccio fortemente interdisciplinare, copre tutti i 17 obiettivi dell'agenda 2030 dell'ONU. Il corso è stato costruito con un format specifico ideato da parte del gruppo Rus Educazione dell'Ateneo di Urbino ed è rivolto ai nostri docenti, studenti e a chiunque voglia avvicinarsi al tema della sostenibilità. L'ambizione è quella di trasmettere un messaggio educativo che oltre ad offrire spunti di riflessione e di approfondimento possa incidere anche sui nostri comportamenti. Per questo impegno ringrazio tutti i colleghi e i tecnici dell'Ateneo che hanno collaborato alla realizzazione delle pillole. È un ringraziamento particolare a Elena Viganò e Silvia Fioretti che sono state le ispiratrici di questa iniziativa. Rispondere alla domanda che cos'è la sostenibilità non è affatto semplice. La sostenibilità è un problema complesso per il quale non esistono soluzioni semplici. Per questo il gruppo di lavoro coordinato dalla professoressa Silvia Fioretti ha progettato e realizzato questa proposta formativa coinvolgendo diversi docenti del nostro Ateneo, esperti di temi specifici legati in qualche modo alla sostenibilità. Diverse prospettive disciplinari, diversi eh, linguaggi, diversi stili espositivi, diversi livelli di approfondimento. Ognuno ha dato così la propria risposta. Il risultato è un pacchetto ricco di sfaccettature, perfettamente coerente con i valori che sono la base del Prorettorato per la sostenibilità e la valorizzazione delle differenze e con l'obiettivo numero 4 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, quello per un'istruzione di qualità. Una proposta formativa sicuramente efficace per aumentare non solo le nostre conoscenze, ma anche il nostro impegno per un Ateneo più sostenibile, un territorio, un Paese più sostenibile. Ecco, la conoscenza al servizio della sostenibilità. Su questo vorrei fare solo una piccola sottolineatura mh, su un aspetto a cui tengo molto. Le diverse pillole sono eh, diciamo, agganciate a una serie di eh, letture, a un materiale bibliografico di approfondimento, ma anche a dei consigli di lettura e non solo, che a mio avviso sono estremamente importanti per sviluppare il nostro senso critico, la nostra capacità di analisi, ma soprattutto la nostra attenzione verso quel cambiamento culturale di cui abbiamo estrema necessità. Quindi ci saranno articoli scientifici, report di, di centri di ricerca internazionale, manuali, ma anche romanzi, poesie, film, video, su cui appunto lavorare per migliorare il nostro contributo alla sostenibilità. A questo progetto hanno lavorato diverse persone nei, con ruoli diversi e li voglio ringraziare tutti quanti a partire dal rettore, il professor Giorgio Calcagnini che ci ha sempre incoraggiato in questo percorso abbastanza lungo, così come il prorettore per la didattica e la comunicazione interna ed esterna, il professor Giovanni Bocciartieri. Un ringraziamento particolare va chiaramente al gruppo coordinato della, dalla professoressa Silvia Fioretti e anche a tutti i colleghi che si sono resi disponibili per lavorare, per incontrarci e per lavorare insieme per portare avanti questo, questo progetto. Naturalmente devo ringraziare anche lo staff tecnico del nostro Ateneo guidato dal dottor eh, Donatello Trisolino perché con grande professionalità e anche con parecchia pazienza hanno reso possibile tutto questo. Un ringraziamento però vorrei lasciarlo anche per voi che ascolterete queste pillole, che vedrete i video, che studierete, che vi eh, appassionerete sicuramente ai diversi temi che sono stati affrontati. Vi ringrazio perché sono convinta che dopo tutto questo lavoro sentirete forte la necessità di impegnarvi affinché le generazioni future abbiano le stesse nostre possibilità di scelta, di soddisfacimento dei, dei, dei propri bisogni e lasciatemelo dire anche di una vita serena e in pace. Grazie. Che cos'è la sostenibilità? Per fornire una risposta a questa domanda, io, Silvia Fioretti, insieme ai carissimi colleghi dell'Ateneo Michela Maione, Alessandra D'Agostino, Elena Paglialunga e Giovanni Marin, tutti componenti del gruppo educazione della Rete Università Sostenibile, abbiamo deciso di promuovere un corso interdisciplinare legato alla lezione zero. Quali sono le finalità e gli obiettivi? In primo luogo promuovere la cultura della sostenibilità e la conoscenza dei contenuti dell'Agenda 2030 dell'ONU, fornire le basi per comprendere la complessità della sostenibilità, assumendo uno sguardo inter- e transdisciplinare, così come il tentativo di promuovere comportamenti responsabili rispetto all'ambiente, alle persone e al territorio, e infine favorire lo sviluppo di un pensiero critico, di un pensiero che connette e, più in generale, favorire lo sviluppo di competenze trasversali e di sostenibilità. Il corso, destinato agli studenti dell'Ateneo Urbinate, ma anche ai colleghi e a chi voglia in qualche modo fruire di questo tipo di iniziative, ha visto la nascita grazie al fondamentale contributo di ben 20 docenti dell'Ateneo, rappresentanti settori scientifico-disciplinari molto diversi, e ha assunto la forma di video-lezioni. Ogni video-lezione è pensata per tentare di fornire una risposta alla domanda che cos'è la sostenibilità. Il corso composto da video lezioni, è corredato da approfondimenti scientifici e divulgativi ed è anche accompagnato da prove di accertamento delle conoscenze. Allo scopo, all'obiettivo, di contribuire a fornire un quadro nell'ambito articolato e complesso del tema della sostenibilità, cercando di arrivare anche ad una sua prima definizione ma mantenendo allo stesso tempo uno sguardo importante fondato sia dal punto di vista critico sia dal punto di vista scientifico. Le videolezioni hanno esattamente anche la possibilità di essere fruite in tempi e in contesti diversi. I contenuti che sono stati affrontati legati agli obiettivi dell'Agenda 2030 sono stati raccolti nell'arco di macro argomenti. Il primo, quello intitolato la biosfera, vede l'obiettivo 6, acqua pulita e servizi igienico-sanitari, di Marco Menichetti. L'obiettivo 13, la lotta contro il cambiamento climatico, è di Michela Maione. L'obiettivo 14, la vita sott'acqua, di Antonella Penna. L'obiettivo 15, la vita sulla terra, di Riccardo Santolini. Il macro argomento sociale al suo interno l'obiettivo 11, sconfiggere la povertà a cura di Edgar Sanchez, l'obiettivo 2, sconfiggere la fame di Elena Viganò, l'obiettivo 3, salute e benessere di Alessandra D'Agostino e Piero Sestili, l'obiettivo 4, istruzione di qualità di Silvia Fioretti ed Alessandra Molinari, l'obiettivo 5, parità di genere di Raffaella Sarti, l'obiettivo 7, energia pulita e accessibile, Alberto Renzulli, obiettivo 11, città e comunità sostenibili di Fabio Tatano, obiettivo 16, pace, giustizia e istituzioni, Giovanni Marin. Il macroargomento economia ha al suo interno l'obiettivo 8, lavoro dignitoso e crescita economica, di Luciano Angelini, l'obiettivo 9, imprese, innovazione e infrastrutture, Elena Paglialunga, e Mara del Baldo, l'obiettivo 10 ridurre le disuguaglianze di Edoardo Barberis, l'obiettivo 12 consumo e produzioni responsabili di Luigino Ceccarini. Il tutto collegato come un filo rosso che unisce i diversi obiettivi lo troviamo nell'obiettivo 17 intitolato La Partnership per gli obiettivi di Fabio Turato. A tutti coloro che seguiranno questo percorso, auguro di avvicinarsi e appassionarsi al tema della sostenibilità, e in modo particolare agli studenti dell'Atene Urbinate. Studenti che, nel loro futuro, anche nel loro futuro professionale, non potranno prescindere negli anni a venire di confrontarsi con il tema della sostenibilità e con le sue problematiche. Mi auguro vivamente che il nostro impegno questo contributo a carattere interdisciplinare e transdisciplinare possa veramente offrire un aiuto, un sostegno, un primo orientamento rispetto a queste complesse tematiche. Grazie.